Do la parola all'assessore Berdini per la risposta all'interrogazione. Prego, assessore, per cinque minuti ne ha facoltà a seguire per tre minuti di nuovo il consigliere. Grazie a voi tutti, un buongiorno. Io posso cominciare da un fatto metodologico, già l'ho fatto due volte, lo faccio per la terza, spero che sia l'ultima. Quando si parla di burocrazia vergognosa, mi fate perdere i fogli, Forse bisognerebbe misurare i termini perché io ho delle, dei dirigenti e degli impiegati che fanno fuori dall'orario di lavoro il loro corretto mestiere cercando di mettersi nei panni di persone che sono state portate a spasso per otto anni, quindi da otto anni abbiamo risolto una questione monumentale. Grazie all'abnegazione di tante persone che non vi ripeto quanto quant è il loro emolumento mensile, quindi veramente consigliere con tutto il cuore un'altra volta magari lo scriva così magari lo diffondo il comunicato, non lo dica soltanto qui, lei ha parlato di burocrazia anzi la più vergognosa, non si deve permettere più. Io sto parlando di persone che con grande senso di sacrificio hanno tenuto in piedi questa amministrazione. Consigliere, dovrebbe però lasciare rispondere l'assessore. Poi tanto lei ha tre minuti per, per replicare. Quando, dopo, dopo lei potrà replicare ed ora è giusto che l'assessore possa rispondere. Prego, assessore. Quando ci sono stati degli arresti dentro quest'aula c'è stata la struttura del comune che ha tenuto la schiena dritta e ha mantenuto questo comune finalmente in grado di dare risposta ai cittadini quindi vi prego davvero su questo toccate un nervo per me scoperto non vi dovete poi come vedrete io risponderò su alcuni ritardi che insomma oggettivamente ci sono ma parlare di burocrazia vergognosa supera il limite della, della, del, del decoro eh? dopo, dopo ci sono tre minuti mi risponde lei parla più di me allora, La vicenda è troppo nota perché io la riassuma, noi allo stato attuale abbiamo 1329 fascicoli in lavorazione su 1800, questa è la risposta che mi sono permesso di dare ufficialmente al, al Consiglio Sovrano e la novità, delle novità, io poi così rispondo a tutte le sue argomentazioni eh, perché ieri eh, è successo il Primo fatto che io aspettavo da tempo, tutti i consiglieri aspettavano da tempo, però abbiamo avuto cinque stipule perché è finito, è finito il procedimento. Allora qua possiamo vederlo in due modi. Chi dice che in tre mesi da quando abbiamo approvato in fine agosto la delibera, tre mesi per approvare cinque. Eh, stipule sono, sono veramente se io la vedo solo così dico che è un fallimento oggettivamente però se mettete in, in fila che questo è un procedimento assolutamente inedito per il comune di Roma e guardate che a, tutti i riferimenti con gli altri comuni non tengono eh. noi abbiamo qualche cosa come 55 piani di zona, gli altri hanno due, tre piani di zona che potevano essere governati, noi per tanti motivi che non sto qui a ricordare consigliere ma magari lei ne sa più di me, c'è stata una proliferazione di piani di zona e dunque noi abbiamo, abbiamo riscontrato, abbiamo avuto difficoltà a ritrovare la documentazione ufficiale che restituiva la contezza di tutto il procedimento, quindi gli uffici vi dico con grande difficoltà hanno ricostruito tutte, tutte le fasi e siamo arrivati a cinque stipule più due che stanno per avvenire, credo in questa stessa settimana. Allora, io non dico che noi abbiamo superato lo scoglio, ma permettetemi di dirvelo: noi abbiamo trovato finalmente un meccanismo di raccordo tra. I tre, i tre dipartimenti che sono, che sono coinvolti e non è facile mettere insieme il lavoro di tre dipartimenti su una materia così complessa e dunque io non dico che procederemo come, come veramente il vento però insomma ormai abbiamo rotto la diga della, della, del problema e allora penso che andremo molto, molto più spediti rispetto, rispetto a questi Dico una cosa che, che riguarda il futuro, quindi vi chiederò poi un, un, una discussione, troveremo le sedi per capire. Insomma Lei faceva riferimento a un, a un rapporto di lavoro che c'è tra una delle società del Comune di Roma, Risorse per Roma, che ha svolto, incomiabilmente anche loro, un, un, un rapporto di lavoro con, con gli uffici facendo da, da, da supporto diciamo per l'istruttoria delle pratiche. In realtà noi ci siamo accorti che questo rapporto non funziona, cioè noi dobbiamo continuare ad alimentare con i nostri tecnici e con i nostri funzionari questo ufficio. E allora noi stiamo pensando a un rafforzamento di persone in questo, in questo, in questo ufficio in modo di dare le risposte sempre, sempre più pronte e poi vi, vi, vi dico quello su cui stiamo lavorando che poi discuteremo e avremo un modo di, di conoscere, noi stiamo cercando di fare una convenzione con l'ordine dei geometri che ci aiutino nella fase dell'istruttoria e soprattutto, questo avverrà in questi giorni, noi incontreremo grazie all'aiuto encomiabile anche qui dell'avvocatura della, dell del Comune di Roma l'ordine dei notai in modo che anche qua troveremo il modo di eh, diciamo, velocizzare tutta questa parte molto complessa perché stiamo parlando di rogidi. Eh. Quindi in conclusione di questa risposta, visto che mi sono mangiato gran parte dei miei cinque minuti, io vi dico che la difficoltà iniziale che noi abbiamo avuto ad affrontare una, una materia di grandissima delicatezza perché stiamo parlando di, di roggi di, di, di, di immobili e quindi di, di cose di grande, di grande delicatezza dal punto di vista istituzionale e patrimoniale noi stiamo raggiungendo a regime una, una modalità di risposta ai cittadini per quanto riguarda poi e qua veramente concludo consigliere il fatto che i nostri uffici non rispondono ai cittadini eccetera eccetera eccetera anche qui insomma io spero che i consiglieri non continuino a dare fiato alle ombre che ci sono, i nostri uffici sono a disposizione non solo nei due giorni istituzionalmente deputati a questo ma sono a disposizione tutti i giorni attraverso l'utilizzazione dei cellulari o di quant'altro per dare risposte, noi abbiamo cercato di dare risposte perché sappiamo che alcune di queste persone avevano fatto dei preliminari di vendita mm. quindi ci sono dei casi umani veramente molto molto delicati su questo vi dico abbiamo, abbiamo dato risposta, vogliamo continuare a, a rinforzare e a potenziare l'ufficio che sta dando le risposte e lo porteremo fino alla fine. Grazie.